Io sono Igor Cavicchi, sono vent'anni che lavoro con La Toscano. Io sono titolare dell'agenzia Toscano di Fregene e sono socio della Toscano di Casalotti. O procede abbastanza bene, perché comunque sia, non ci siamo fermati. C'è stato soltanto un momento di impasse il primo giorno, già il secondo giorno eravamo operativi. Alla fine, grazie ai vari strumenti che ci ha dato Toscano abbiamo dei buoni risultati. Questa settimana abbiamo avuto due proposte di vendita, tutto con clienti che non hanno visto gli immobili. Abbiamo fatto tutto eh, da, da remoto. Chi conosce un po' il meccanismo di internet è rimasto anche abbastanza colpito perché il gruppo immobiliare potesse mettere sul piatto fin da subito strumenti come, que come quelli che abbiamo con la fine. Fortunatamente, figuracce no, eh, un po' di imbarazzo sicuramente sì, perché poi alla fine è un modo diverso di approcciarsi con la gente, però a parte qualche sfondo che abbiamo dietro che non è proprio professionale al 100%, diciamo che ce la prepariamo bene prima di, di andare live con i clienti, quindi no, più che altro capita a volte i clienti che non è l'abbigliamento o non è la presentazione dentro l'ufficio, quindi un po' spettinati, un po' <ride> appena alzati da letto però diciamo che poi alla fine cioè, diventa un po' una cosa un po' più intima la videochiamata. Forse secondo me è anche la cosa bella del, del rapporto che si crea perché non è un rapporto rigido distaccato tra gente immobiliare e tra cliente quindi si entra un po' nell'intimità e comunque sia si fidano un po' di più quindi questo secondo me è uno dei valori aggiunti del, del lavorare videoconferenza. Poi. Sincero, è stata talmente una cosa arrivata tutta insieme che, da un certo punto di vista, non c'è stato nemmeno il, il momento, il tempo per, poter, per potersi preoccupare. È stato il primo giorno, il secondo, già il terzo giorno, ci siamo rimboccati le maniche abbiamo deciso di metterci subito all'opera, quindi quello che facevamo in ufficio l'abbiamo riportato a casa, ci siamo dati degli orari, ci siamo messi subito a tavolino per capire quello che c'era da fare e poi fortunatamente la cosa principale, Toscana non ci ha abbandonato, quindi nel momento in cui eh, c'è stata l'emergenza, c'è stato un blocco totale, avere tutti gli strumenti fin da subito per noi è stata una mano santa, una salvezza, quindi ci ha dato veramente quel, quel supporto che ci serviva e poi la cosa fondamentale è quello che che dico sempre a chi lavora con me eh, di non perdere il ritmo quindi abbiamo cercato fin da subito di mantenere quelle che erano le regole dell'ufficio perché nel momento in cui uno si rilassa poi diventa difficile poi riprendere il ritmo No, ci siamo approcciati secondo me in maniera relativamente diversa rispetto all'ufficio che si rimane molto professionali, molto seri, ma nel, nello smart working no, si, è, si è un po' più disponibili, un po' più aperti, quindi c'è una battuta in più, c'è un approccio diverso, sappiamo comunque sia che è un momento di difficoltà, quindi l'emergenza viene condivisa, è stata condivisa anche con tanti clienti, quindi l'ho trovato totalmente diverso come approccio, ma devo dire che dà più soddisfazione, perché comunque sei, si entra un po' più nel particolare, si entra un po' più nell'intimità del cliente, perché già in abbigliamento da casa si entra sicuramente in un, in un approccio diverso con il cliente e devo dire che è positivo poi alla fine, perché comunque sia, si fida gente di noi, questa è la cosa importante. La nostra giornata di lavoro segue a grandi linee quello che facevamo in ufficio, quindi ci siamo divisi la giornata in ricerca degli immobili, in cercare di fare più acquisizioni possibile, nella gestione del, delle case che abbiamo in vendita, quindi eh, entrare un po' più nel vivo di quello che è il nostro lavoro e devo dire che vengono fuori tante cose, sicuramente la stiamo affrontando in maniera diversa e devo dire anche con, con ottimi risultati. Certo ci sono le giornate che uno si scoraggia un pochino perché dice voglio uscire, c'ho bisogno di, di parlare con la gente di sapere eh, però anche così poi alla fine è diverso però beh, è bello e le, come, come cerchiamo di affrontare il venditore o l'acquirente innanzitutto tranquillizzarli, da parte nostra c'è quel, quel qualcosina in più che ci permette da una parte con il venditore di tranquillizzarlo e quindi accompagnarlo facendo vedere quali sono tutti i nostri strumenti per arrivare a una vendita. Con l'acquirente eh, usiamo gli stessi strumenti mandando i link, mandando i link al to tour, lavoriamo molto con, con Whatsapp, c'è una costante presenza sia con il venditore che con l'acquirente e soprattutto i clienti lo stanno notando perché si sentono, così è in questa cosa, perché anche quando noi chiamiamo e dall'altra parte ci sentiamo dire: Ma come state lavorando? Eh sì, noi lavoriamo, cioè, comunque, sia per noi il lavoro che si è fermato. è stato semplicissimo. Stiamo usando WordPi e devo dire che ci siamo trovati ci siamo trovati bene con i clienti perché potevamo condividere la documentazione con loro, potevamo vedere le foto, potevamo vedere i video. Quindi abbiamo compilato sia incarichi che proposte, tutto in diretta con loro, che abbiamo coinvolto i proprietari a farci i loro video, eh, quindi anche loro si sentivano importanti di questa operazione. E una di queste case l'abbiamo venduta dalle sei video che abbiamo fatto. Quindi casa presa durante l'emergenza, proposta in pubblicità proposta bene con i video e tra i tanti è venuta fuori la cliente che come dice ha fatto una proposta di questo. bella domanda allora chi deve vendere sicuramente non perdere tempo è un mercato in evoluzione da qui ai prossimi mesi non sappiamo che cosa succederà c'è movimento quindi c'è chi deve comprare casa e, e quindi consigliamo non perdiamo tempo perché eh, quello che possiamo fare oggi abbiamo una mezza certezza quello che succederà da qui a 2-3 mesi ancora non lo sappiamo chi deve comprare Oggi i prezzi sono ancora buoni perché venivamo in una fase in cui il mercato era sicuramente in crescita. Da qui a X mesi non sappiamo quello che succederà. I, i canali sono tutti aperti, quindi le banche erano i movili, lo no? dai stifolano. No? Quindi da parte nostra, come agenzie immobiliari, siamo operativi al 100%. Nell'ultima settimana io ho visto un, una ripresa costante nelle BTS. Cioè, i ci arrivo tra le 20 e 30 telefonate giornaliere, quindi significa che il movimento c'è rispetto a quello che a volte uno pensa. Invece è proprio il contrario. operativi al 100%.